e penna, non riesco a dormire, ho bisogno di carta e penna tranquillante per la mia mente, Io muoio le luci, i pensieri, scarico tutto nell'inchiostro, sangue che da vita un'anima, un'anima che vuole uscire, le vuole scavalcare queste mura, troppo soffocante per chiamarsi casa, mi sento chiedere confessa e le piccoline ride, ride perché sa tutto ma non lo può raccontare, in troppi ignori, in pochi ascoltano, nessuno percepisce, chi mai di voi l'ha vista, non io.